Ciao a tutti, oggi prepariamo una focaccia barese senza patata. Quindi, in questa ciotola ho messo la semola rimacinata e una piccola parte di farina zero. Andiamo ad aggiungere un grammo di lievito, questo è un grammo di lievito, che scioglierò in un poco di acqua a temperatura ambiente. Ok sciolto il lievito lo aggiungo alla farina aggiungiamo un cucchiaino di zucchero e iniziamo ad impastare aggiungendo poca acqua alla volta l'impasto deve risultare liscio omogeneo, ma non troppo morbido. Raccogliamo tutta la farina e aggiungiamo ancora un po' d'acqua. Adesso a fine impasto aggiungiamo il sale. aggiungo il sale e un altro pochino d'acqua continuo ad impastare finché non vedo che ha assorbito tutta la farina solo a fine impasto Aggiungo l'olio, che su questo quantitativo di farina saranno solamente due cucchiai di olio, così faccio assorbire l'olio, continuando ad impastare. Continuate ad impastare finché l'impasto non si presenta così, già bello liscio. Non serve lavorarlo tantissimo, prendete sempre dai bordi e portate al centro e ora ci fermiamo. così, Aggiungo solamente un goccio d'olio sulla base, così poi quando verremo a fare le pieghe il nostro impasto sarà bello unto. È facile da lavorare ora questo deve riposare mezz'ora coperto da pellicola così al riparo da correnti quindi magari nel forno spento ci vediamo fra mezz'ora per il primo giro di pieghe Trascorsa la prima mezz'ora l'impasto si presenterà così quindi facciamo il primo giro di pieghe. Prendiamo l'impasto dai bordi, lo alziamo e lo portiamo al centro e lo facciamo su tutta la circonferenza della focaccia. Come vedete, già dopo il primo giro di pieghe l'impasto si presenta liscio. Bello. Ora aspettiamo ancora mezz'ora, sempre coperto da pellicola, per fare il secondo giro di pieghe. Ci vediamo fra mezz'ora. Procediamo al secondo giro di pieghe. Prendiamo sempre il nostro impasto dai lati, dai bordi, e lo portiamo al centro. Così. E lo mettiamo a riposare per l'ultima mezz'ora. Fra mezz'ora ci rivediamo per fare l'ultimo giro di pieghe prima del, della lievitazione. E ora facciamo l'ultimo giro di pieghe. Aggiungo un filino d'olio alla base, in modo che quando lievita, lievita facilmente. E ora lieviterà fino al raddoppio. I tempi del raddoppio naturalmente dipenderanno dalla temperatura ambiente. Una volta arrivato al raddoppio, poi vi dirò quante ore ci ha messo a raddoppiare e a che temperatura è raddoppiato. Ci rivediamo dopo. Questo è il nostro impasto lievitato e adesso ungo la teglia con un po' d'olio extravergine di oliva, non vi spaventate, la focaccia richiede l'olio, è così. E vado a scaravoltare oppure lo prendo, il mio impasto, così. lo stendo con le mani vedete le bolle? spero che si vedano questo ha lievitato per 4 ore ad una temperatura di 26 gradi vedete? qui ecco qua io la sto largando, come vedete non stressate troppo la focaccia altrimenti tutta la lievitazione va a perdersi e adesso andiamo a condire con i pomodori condiamo con i pomodori l'importante è aprire i pomodori direttamente sulla focaccia così il sughino che ne fuoriesce ricadrà sulla focaccia schizzerete un po' ma se fate attenzione non più di tanto quando mettete i pomodori premete in modo che scendano nella focaccia così poi in cottura non rischiate di farli bruciare essendo una focaccia barese sarà ricca di pomodori vedete le bolle come si vedono ogni volta che io premo è carina continuiamo con i pomodori nel frattempo il nostro impasto continuerà ancora a Continuiamo a riempire la focaccia. Deve essere bella piena di pomodori. Questo pomodoro non mi piace. Lo togliamo e continuiamo. Forse un altro ancora. E ci siamo ok penso che forse così prendo un altro piccolo lo vado a mettere qui ok ora penso che con i pomodori penso che con i pomodori però continua ad aggiungerne perché deve essere piena se no non è una focaccia parese ok ora basta aggiungiamo anche le olive, io sto usando delle leccine ma andrebbero bene anche delle baresane, premete sempre per farle andare in basso e adesso comincia già ad essere bella. Mettiamolo un po' dappertutto in modo che ogni spicchio di focaccia abbia le sue olive. Beh, un altro, 5 solo le mettiamo tutte, così, l'abbondanza non ha mai fatto caressia. Così e qui. Ok. E ora aggiungiamo il sale. Abbondante perché i pomodori. Non sono salati, l'origano, anche questo abbondante e l'olio anche in superficie, qui, così. Adesso forno la focaccia e ci vediamo tra poco con il risultato. A fra poco. Ed ecco la nostra focaccia appena sfornata. È bollente, quindi la prenderò con la pizza. Come vedete è ben cotta. Adesso la trasferiamo sul tagliere e la tagliamo. Si sente? Penso di sì, è croccantissima. Ora la taglio e vi faccio vedere che è sottilissima. È perfetta. Eccola qua. La focaccia barese appena sfornata. Grazie a tutti per avermi seguito. Ciao, alla prossima!